E poi c'è lui, lui che mi dice, fai un monologo di un minuto. E che cacchio devo dire? Io non so neanche perché sto qua. Non fraintendetemi, per me è un onore essere qui. Solo che vedete, io non ho studiato, non ho frequentato un'accademia di recitazione. Io fino a 27 anni non sapevo neanche che cosa fare della mia vita. Però c'era questa cosa dentro che covava sapeva come nascondersi bene poi un giorno ho incontrato mio fratello sì dico incontrato perché a volte i fratelli possono scegliersi lui direbbe che è una lunga storia però quel giorno le nostre vite sono cambiate e questo forse Presto potrebbe cambiare anche le vostre vite.